Signor Omar, qui in Corso Verona a Torino ci sono molti problemi. Come attevista per i diritti delle persone migranti, che cosa ci può dire? è un problema il diritti degli immigranti proprio soprattutto che è legata con i documenti dobbiamo sapere che il diritto principale in, uh, è di avere lavoro una vita normale in, uh, è legata al documento senza documento è un guai anche per pagare tasse uno sta perdendo il lavoro è impensabile un rifugiato conosciuto dallo Stato deve aspettare primo permesso 10 mesi e non solo appuntamento dopo che ha chiesto di nuovo un un anno o un anno e mezzo. È una vergogna, è un diritto principale. Chi lavora, chi paga tasse, chi vive in questo Paese, chi ha fatto una vita, anni e venti anni, trent'anni che devono avere normalmente i diritti principali che si aspetta. Questo siamo oggi per dire bisogna far valere i diritti. Grazie signor Romano. Prego.